Sì, grazie Presidente, naturalmente voteremo a favore di questo emendamento di Giunta che è tanto necessario quanto gradito e che è il coronamento, ripeto, del lavoro che eh, la Giunta, la Commissione e il Governo hanno fatto per eh, diciamo, reinterpretare purtroppo un emendamento scritto male eh, al Senato e che però alla fin dei conti importante era che ci fossero i fondi per poter riconoscere questo beneficio anche alle associazioni non dei mercati. Ripeto, noi abbiamo sempre detto alle associazioni che avremmo voluto estenderlo, ma che non avevamo i fondi necessari e che se, se il governo ce l'avesse riconosciuti, avremmo con piacere provveduto. Tutto questo è eh, evidentemente la dimostrazione che era nostra volontà riconoscerlo, perché Roma Capitale avrebbe anche potuto, se malignamente qualcuno pensa eh, sfavorire un determinato settore e non riconoscere questo beneficio. Invece lo riconosciamo con piacere per tutti quegli operatori che ogni giorno eh, esercitano con fatica eh, la loro attività, che hanno il diritto di manifestare eh, con, con i modi previsti dalla Costituzione le loro eh, ragioni e poi di essere ascoltati dall'organo competente, in questo caso dal governo, perché ripeto Roma Capitale è soggetta a pareggio di bilancio non può andare in deficit, quindi noi vorremmo riconoscere questo ed altro agli operatori e ai cittadini, ma purtroppo ci dobbiamo attenere a quanto previsto insomma, appunto dal pareggio di bilancio e le poche entrate non possono eh, compensare insomma, questi, queste mancanze. Insomma. Grazie Presidente.